Ciao a tutti, oggi prepareremo i quadrotti con confettura di ciliegie, il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa, gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, burro, lievito per dolci, uova, confettura di ciliegie, sale e vanillina, diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, E il burro ed azioniamo il bimbi per un minuto e 30 secondi a velocità 4 aggiungiamo le uova La farina, il lievito, il sale e la vanillina, ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Versiamo il composto in una teglia rettangolare rivestita con carta da forno. Abbiamo trasferito il composto in una teglia rivestita con carta da forno, adesso andremo a scaldare al microonde la confettura di ciliegie. Una volta scaldata versiamo il filo sulla torta. cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 25-30 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare prima di rimuoverla dalla teglia e successivamente tagliarla in tanti quadrotti. Quadrotti con confettura di ciliegie. Grazie e alla prossima ricetta!